Ciao a tutti e tutte, eh, grazie a tutte le persone che sono impegnate eh, per realizzare questa serata, eh, perché io stasera eh, posso puntare qua. Eh, Senz'altro in merito subito alla direzione verso la quale si, si rischia di andare potrei fare una riflessione molto, molto netta. Il 14 luglio del 2016 io non avrei detto che il giorno dopo ci sarebbe stato un tentativo di colpo di Stato in Turchia e nel 2003-2004 non avrei assolutamente pensato che la Turchia sarebbe diventata il carcere più grande per i giornalisti in tutto il mondo. No? E per cui, eh, mh, non per fare subito un quadro pessimista però è parzialmente realista e eh no? eh, eh, oggi è un po bisogna tenere in considerazione le dinamiche in atto per poter valutare ciò che ci potrebbe aspettare in futuro tenendo in considerazione anche quello che è successo in passato, giusto per fare un'analisi anche parzialmente scientifica perché io sono un giornalista non, sono un, non prevedo il futuro quindi cerco di analizzare le dinamiche del passato e di oggi faccio dei paragoni parallelismi, e cerco di un po' capire cosa potrebbe aspettarmi aspettare la, la società in un domani e, per cui la... La direzione che ci spetta in, eh, in Italia, senz'altro come stanno andando le cose, non, non sembra che sia molto positivo, soprattutto i eh, decreti che possono diventare leggi, di sicurezza 1, sicurezza B, sicurezza si, fa per, per fa, si dice per fare l'idonia ovviamente, eh, sono le, delle leggi, a mio parere, credo che sono più razziste da quando il fascismo è scomparso ufficialmente sul territorio italiano. E sono leggi che rendono, le persone, rendono più invisibili, più escluse della società e rendono più precarie le vite delle persone e più ricattabili. No? La fine era una legge così, la Turco napolitana era una legge così, ma queste leggi di sicurezza sono ancora più complicate. Ovviamente il decreto Minnite era una legge molto cugina di quella attuale. E, e, e si, si fa sempre un passo verso una deriva molto negativa, no? emarginazione delle persone, esclusione delle persone dalla, dalla, dalla, dalla vita quotidiana, rendere le persone invisibili e ricattabili, rendere la vita e il futuro delle persone precarie, sono degli atteggiamenti veramente di grande repressione e, e di, di grande cattiveria, senz'altro. Questo si fa oggi sotto la legge di decreto di sicurezza in Italia contro chi è, rappresenta il, il motore del, della produzione, no? che è l'immigrante, il motore a, a basso costo, il motore che non si lamenta, il motore che se, se muore non galleggia. Se, cioè, no? invisibile, un immigrato eh, il, eh, irregolare se muore in un cantiere non è un problema, tanto non si sa come si chiama, eccetera. oppure se muore in un CPR non si sa come si chiama, quindi non è un problema. Quindi più emarginati e più invisibili ci sono, meno, eh, meno mal di testa ci sarebbe, meno mal di pancia ci sarebbe per una certa cultura economica e politica e più, eh, più si attiverebbe, più si muoverebbe con successo il motore economico del, del Paese. Un po' questa è la tendenza che si diffonde in tutta Europa, ma non soltanto. La stessa cosa si potrebbe replicare, purtroppo si replica anche e anche in altri ambiti, ossia una cultura, sto parlando di una cultura di repressione e marginazione nei confronti di tutti gli oppositori. No? dove scompare lo Stato di diritto, esattamente come succede in Turchia, e alcuni meccanismi si attivano e, e, per creare un'ondata, un, uh, un una campagna di emarginazione e esclusione nei confronti di tutti gli oppositori. In Turchia abbiamo nel suo delirio, nella sua pazzia, eh, un meccanismo eccellente, funzionante, no? ci troviamo di fronte a una serie di media mainstream eh, del 90-95% in possesso di una serie di gruppi eh, imprenditoriali che eh, vincono la maggior parte degli appalti di infrastruttura, quindi costruiscono aeroporti, ponti, autostrade, ospedali, palazzi di giustizia eccetera e eh, ovviamente eh, per ringraziare al potere amministrativo centrale, perché diventano sempre più ricchi, mettono a disposizione i loro media come la voce del padrone. No? E poi la cosa diventa ha un profilo ancora più folkloristico, che magari questi gruppi imprenditoriali, grandi, grandi aziende, sono anche eh, di proprietà del cugino del Presidente Repubblica, oppure del genero del Primo Ministro, oppure... E con, a, al um, alla, il consiglio amministrativo, composto dalle persone che magari sono ex parlamentari del governo del partito che governa il paese da più di 15 anni, questo è un, un profilo folkloristico Come un po' il periodo che abbiamo avuto, un po' Cellini, Formigoni, Berlusconi, tutto eh? e lì, molto più, molto più mediterraneo: cioè il collegamento, il legame proprio anche di sangue, sì, famiglie proprio. E, e di conseguenza stiamo di fronte a un monopolio puro, puro netto di informazione no? che viene utilizzato come un mezzo di diffamazione e criminalizzazione vi cito semplicemente eh, un caso per esempio il giornalista turco tedesco con il quale ho scritto un libro io che è in vendita su sì. Banquet tra l'altro e eh, Denis Ugelle è stato trattenuto nel carcere speciale di Silibri a ah, per un anno in isolamento in, una, in un posto che è un ottavo di questa stanza qua dove aveva un po' tutto, il bagno, il letto, il frigorifero, i quattro libri eccetera con la possibilità di accedere a un cortile che è a metà di questo con i muri che arrivavano fino a 8 metri e poi si concludevano verso il cielo con filo spinato. Ovviamente accedeva a questo cortile un'ora al giorno, nessuna attività collettiva con altri detenuti e se doveva andare a vedere il suo avvocato oppure i suoi parenti una volta a settimana veniva eh, trasferito nella stanza a posto con sei soldati. Quindi anche strada facendo non aveva la possibilità di interlocutore inter e interagire con nessun altro detenuto. Quindi un puro di isolamento proprio, no? e L'isolamento è un mezzo di, di violenza, di repressione, di tortura senz'altro eh, ufficializzato e legalizzato. E, il, la cosa più interessante, non entro nel merito del suo processo. La cosa più interessante, giusto per parlare anche delle, dei, dettagli, delle, dei dettagli giuridici di questo grande meccanismo di repressione. E il giorno in cui è stato scarcerato Denis gli è stato consegnato proprio davanti alla porta, fuori dal, dal, dal muro del, del carcere, gli è stato consegnato il capo di imputazione e il mandato di cattura quindi Denis è stato trattenuto in detenzione provvisoria ma per 365 giorni in isolamento in un carcere speciale pur avendo anche la cittadinanza tedesca ed era subentrato pure Merkel oppure ex ministro degli affari esteri, Gabriel in quel il governo di transizione all'epoca per sbloccare la cosa ma comunque non è servito niente quindi una persona un giornalista è stato trattenuto in isolamento per un anno in un carcere speciale senza sapere quale fosse l'accusa ma non solo lui anche i suoi avvocati non hanno avuto la ne neanche un'udienza ud il giorno in cui ha avuto la prima udienza il giudice ha deciso di scarcerarlo no? Quindi è un, un lungo lavoro di preparazione che ovviamente ha avuto delle conseguenze un po' negative Il mandato di cattura è la parte secondo me ancora più felice della cosa, no? quindi è stato trattenuto praticamente con una richiesta puramente politica, non giuridica, perché se non c'è un mandato di cattura in teoria in un sistema tra democratico e in uno stato di diritto più che altro non si può arrestare una persona, in teoria, no? Okay. Quindi, questo ci fa capire ancora un'altra volta: in primis, come ho detto, la Turchia non è uno stato di diritto, la seconda cosa è che è la magistratura collabora con il sistema politico per eliminare, fermare gli oppositori. Denis Ugele è stato un giornalista sempre dell'opposizione, stavo lavorando proprio nel periodo in cui è stato arrestato in Turchia. In, eh, su, su questo grande caso di Panama Leaks. Sono documenti svelati da, da parte di alcuni informatici e giornalisti che parlavano dei, dei conti cor, correnti che avevano alcuni membri del governo fu, eh, nelle, in Panama oppure in altre isole attorno allo Stato di Panama. E, e quindi una, una grande, azione di, eventuale grande azione di riciclaggio di denaro eccetera no? e quindi un giornalista come dovrebbe fare faceva delle indagini informazioni no? la magistratura invece che ringraziare un giornalista che fa un lavoro di indagine quindi prepara le basi per un'eventuale denuncia barra processo ha deciso di arrestarlo no? ovviamente per, molto probabilmente perché in questo grande Panama Dix era coinvolto l'ex ministro del tesoro che è il genero dell'attuale Presidente Repubblica oppure sua moglie oppure altri parenti altri membri anche del governo come detto prima quindi ehm, questo è ovviamente ehm, un quadro in cui ci sono due attori la magistratura insieme al potere amministrativo ossia governo centrale il terzo elemento è quello più a mio parere terrificante eh, che fa più paura come dicevo all'inizio, il momento in cui subentra, subentrò in media in questo, grande, in questo grande quadro, in questo grande meccanismo, no? perché nel momento in cui è stato arrestato di Nisugel, il giornalista di cui parlavo prima, lui non sapeva quale fosse il, il capo di imputazione quale fosse l'accusa, i suoi avvocati non sapevano, ok? Sul suo caso c'era l'obbligo di silenzio stampa perché era un processo, un caso che riguardava la sicurezza nazionale che secondo la legge è possibile prendere una misura del genere ma contemporaneamente i principali giornali, i principali canali televisivi, i principali canali radiofonici del paese parlavano di un giornalista che è stato accusato di attività terroristiche di spionaggio per il conto dei servizi segreti tedeschi allora se c'è l'obbligo di silenzio stampa su un caso se l'imputato no? se i suoi avvocati non, sono, non sanno quali sono le accuse se non è avvenuta neanche un'udienza no? quindi i giornali teoricamente non, non dovrebbero parlare oppure se fanno questo, questo lavoro tra virgolette giornalistico perché secondo me non è per niente giornalistico contribuiscono a un sistema di criminalizzazione emarginazione esclusione e di repressione in collaborazione con la magistratura e il potere politico e questo macchinario qua è perfetto funzionante così abbiamo 250 giornalisti in carcere fino a qualche giorno fa avevamo 24 professori in carcere, più di 5.000 persone iscritte a diversi partiti politici dell'opposizione in carcere, 11 parlamentari nazionali sono in carcere, i paesi europei sono pieni di nuovi rifugiati politici turchi, curdi provenienti dalla Repubblica di Turchia perché la gente scappa dal paese, ma le conseguenze sono queste, il meccanismo funziona perfettamente, ma le conseguenze sono terrificanti, sono distruttive parlo del caso ancora un altro poi concludo non ho tenuto tempo ma credo di aver come, come faccio sempre credo di aver parlato troppo ehm, qualche giorno fa ho avuto l'occasione di, di intervistare via Skype un giornalista perché non ha la possibilità di uscire fuori dal paese questo giornalista kurdo comunque cittadino della Repubblica di Turchia Vive a Silvan nel sud-est del paese, in provincia di Diyarbakir, in confine tra l'Iraq e, e Siria. una città molto politicizzata, emancipata e molto eh, importante, anche abbastanza grande di, di popolazione. Una città che è stata laboratorio di una serie di politiche di distruzione nei confronti e di eh, distruzione, ovviamente anche assimilazione nei confronti dei movimenti che lottano per i diritti civili delle persone kurde è stata una città e laboratorio anche di, di paramilitari eh, introdotti negli anni 60, 70, 80 da parte dello Stato contro la guerriglia kurda lui e insie, insieme a suo papà, eh, lui si chiama Ferhat Parlak papà si chiamava Ilham Parlak insieme a suo papà hanno sempre lavorato come giornalisti lui un po' da piccolo, lui, eh, papà invece da grande e hanno... E raccolto un'ottantina di interviste negli anni 90 e interviste con le persone che hanno perso in qualche ma maniera il, un loro parente no? durante una manifestazione, un presidio oppure questi parenti sono scomparsi perché appunto c'erano interventi dei paramilitari era molto frequente che un oppositore oppure una persona che aveva delle idee diverse rispetto al governo centrale scomparisse, no? era molto frequente purtroppo hanno intervistato i parenti alla ricerca della giustizia, no? alla, alla ricerca di, un, di una spiegazione. Allora il libro esce nel 2004, viene pubblicato, ripubblicato la terza volta e diventa un libro che vende un sacco. Un libro che finisce anche nella libreria, ne, scusate, nella biblioteca del Parlamento, quindi ad da Ankara, no? okay, un libro quindi riconosciuto. Addirittura la terza volta è stato ristampato con il contributo del, ministro, del Ministero della Cultura. Okay? Tuttavia Ilham Parlak scusate, Ferrat Parlac il figlio, è stato arrestato 15 mesi fa, è stato preso in detenzione provvisoria ed è rimasto in carcere speciale di Dialbaker per 15 mesi con l'accusa di attività e propaganda terroristica per, un, per il conto di un'organizzazione terroristica. Tra le prove che ha avanzato il giudice, uno c'erano le testimonianze dei testimoni anonimi che dicevano: Sì, l'ho visto sparare, sì, l'ho visto convincere una persona per andare in montagna e partecipare alla guerriglia curda, ma senza prove, ok? C'erano i suoi articoli, i suoi compiti che la polizia ha raccolto a casa sua e c'era il libro. Il libro di cui vi parlavo prima, no? Un libro ufficialmente pubblicato e tuttora non ha subito nessun processo, quindi non è stato nessun processo, nessuna azione di censura nei confronti di questo libro. Allora la magistratura ovviamente non è scema, sa che sono delle prove senza basi. Perché avanza questo? Per di nuovo un'altra cosa, per fermare le voci dell'opposizione. Perché? non si parli abbastanza di quelle che è successo nella storia di un, di un paese che ha una storia piena di sangue, piena di conti rimasti in sospeso. No? Più non si parla, più si può costruire lo stesso male anche sul futuro. Invece se le persone imparano dal passato, riescono a parlare, fare conti col passato, ci potrebbe essere l'occasione del dialogo e fare conti col passato e costruire un futuro migliore diverso invece la cultura eh, governativa di repressione e che governa con la paura non ha spazio, non ha proprio un momento da de, de dedicare a questo tipo di approccio quindi non sa governare in altra mente quindi io, io auguro ovviamente tutto il bene al, a questo paese in cui vivo da 18 anni e tuttavia ripeto la mia introduzione è abbastanza negativa ehm, io nel 2003, nel 2004 non avrei minimamente pensato che saremmo arrivati a questo punto